Ok, allora oggi, eh, il compitino di oggi è quello di risolvere il cosiddetto problema delle n regine Sto cercando la matita che ho perso okay. no? Il problema che avevamo citato la volta scorsa delle n regine da posizionare su una scacchiera n per n okay? E lo proveremo a risolvere ovviamente con un metodo ricorsivo allora, eh, quando si affronta un metodo ricorsivo, la, la prima parte del ragionamento non è scrivere codice, ma è ragionare su come implementare quella decomposizione del problema e dei sottoproblemi che avevamo visto prima. E eh, non si sa, lo so, il microfono registra, ma non in now. Eh. Tra i tanti malfunzionamenti delle aule, questo è nuovo. Eh. Eh. Okay. quindi noi abbiamo una griglia no? immaginiamo so, per semplicità 4x4 in cui vogliamo posizionare delle regine okay? in modo che non si mangino a vicenda noi abbiamo eh, quattro regine pronte, adesso non sono capace di allenare la, la regina io, ma 2, 3, 4, bruttissime e queste quattro regine le vogliamo posizionare in questa griglia 4x4, dico 4 perché sono già sicuro che più di 4 non le potrò mettere certamente. Allora, eh, se se, do, diciamo, se prendo un approccio ricorsivo, il ragionamento che posso fare è separo la prima regina dalle altre e dico posiziono, scelgo no? di decomporre il mio problema in due passi posiziono la prima regina da qualche parte ed essendo la prima, la posso mettere dove voglio, in qualunque posizione e poi metterò le altre dove metterò le altre ovviamente terrà conto di dove ho messo la prima quindi la seconda o le altre non potranno essere messe in posizioni che sono impedite dalla presenza della prima quindi se la prima regina la mettessi qua allora vuol dire che tutta questa riga, tutta questa colonna, tutta questa diagonale sono interdette e non potrò più piazzarci delle altre regine ma questo è un problema che viene dopo non è un problema che mi pongo io se sono nel singolo passo della ricorsione allora il primo passo è più facile perché ho la griglia vuota per diciamo così, capire un po' meglio il ragionamento conviene mettersi nel passo generico. Cioè generico cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho le mie regine, ne ho già alcune che sono già state piazzate. Una che è quella che sto cercando di piazzare adesso e altre che saranno dopo. Le altre che piazzerò dopo. Queste qua sono già piazzate. Quindi ad esempio se fossi al livello 2 della ricorsione posso trovarmi una griglia come questa, perché a livello 1 ho posizionato la regina nell'angolo di un altro sinistra. Allora a livello 2 cosa mi chiederò? A livello 2 mi chiederò, cambio colore, posiziona questa regina e poi posizionerai le altre. Ma il posizionare questa regina, la seconda, deve tenere conto di dove ho messo la prima, non posso più scegliere una qualunque posizione e quindi la seconda regina potrà essere messa solamente qui se non sbaglio qui eh, qua sotto no, qua sotto sì, qui no qui sì, qua sotto no, sì. Sì e no quindi mentre sulla prima regina in teoria avrei 16 posizioni possibili sulla seconda regina, avendo messo la prima in quella posizione, in alto, in alto a sinistra, ho solamente 6 posizioni possibili. Quindi genero solo 6 sottoproblemi distinti. La prima volta generò 16 problemi distinti, la seconda volta solamente 6 e poi a seconda dove ho messo la seconda ovviamente mi, di, mi dirà quali sono le, le posizioni libere eventualmente per la terza. Dico eventualmente perché non escludo che avendo messe magari già due, la terza non si possa già più mettere. Dipende ovviamente dove sono. Quindi ad ogni passo della ricorsione io mi trovo con alcune regine che sono già piazzate. Immagino che siano già piazzate. Non so ancora se sarà il piazzamento definitivo, se sarà la soluzione reale. Quando io cerco di piazzare la seconda regina in uno di questi sei posti, do per scontato che la prima sia lì. Non so se nella soluzione reale la prima regina debba essere in questa posizione o in altre posizioni, però nel diciamo, esplorare tutte le soluzioni possibili do per scontato che lo sia, fingo che lo sia. Quindi date le posizioni delle regine che ho messo finora che poi alla fine scoprirò se sono giuste o meno. Prendi, posiziona in tutte le posizioni lecite la posiz la una la regina che sto diciamo, considerando, e poi, ricorsivamente, sotto problema, posiziona le altre, che saranno ogni volta una in meno. Ok? Quindi magari al secondo livello la metto qui, questa regina. A questo punto, al terzo livello, dovrò chiedermi quali sono le caselle che sono rimaste libere per il terzo livello e probabilmente c'è solo questa, se non sbaglio. O giù di lì. Ok? Quindi ogni volta che posiziono una nuova regina, il numero di posizioni libere, diciamo così, per, gli, per le... Per i livelli di ricorsione successivi si riduce sempre di più. Poi se io sono arrivato a un certo punto a piazzare tutte e quattro, ho vinto, nel senso che ho trovato una configurazione. Se dopo aver piazzato solamente due o tre, non trovo più nessun posto in cui piazzare la successiva, eh beh, chiaramente vuol dire che non avendo più scelte possibili a un certo livello, vuol dire che avrò sbagliato qualcosa nei livelli precedenti o meglio la configurazione delle regine che mi arriva dai livelli precedenti non è compatibile con la prosecuzione della ricerca, quindi vuol dire che qualcuna o anche tutte di quelle precedenti sono messe nel posto sbagliato, però la ricorsione per sua natura le prova comunque tutte le combinazioni, quindi se mi accorgo che mettendo la prima regina in alto a sinistra non riesco a trovare la soluzione, pazienza, quando la ricorsione dopo aver provato tutte le conseguenze di aver messo la prima regina in alto sinistra si accorge che magari non c'è nessuna soluzione allora torna a livello 1 e livello 1 prenderà questa regina della prima casella la metterà nella seconda perché le deve provare tutte provo a posizionare una regina in tutti i posti possibili permessi e poi posiziono le altre quindi questo ci rende un pochino tranquilli perché se io sono al livello 6 della ricorsione dentro e eh, non trovo più nulla, non riesco ad andare avanti, pazienza, vuol dire che qualcuno sopra, poi dopo, quando torno, io, io ritorno dalla mia chiamata e qualcun altro sopra cambierà le condizioni e potrà andare avanti. Quindi questa è l'idea. In ogni livello della ricorsione abbiamo sempre una parte di soluzione parziale già ipotizzata, non definita, non sappiamo ancora se questa soluzione parziale sarà una soluzione vera e propria, la chiamiamo parziale perché ce n'è cioè, un pezzo di una che potrebbe diventare una soluzione, abbiamo l'elemento che stiamo considerando, quindi il livello della ricorsione attuale si occupa di quella regina e abbiamo il resto di cui noi ci occupiamo, ci si occuperà qualcun altro, vi no? ricordate il gioco di delegare a qualcun altro il resto del problema che facevamo la volta scorsa. E quindi questo è il primo ragionamento che facciamo. Eh, scelgo di posizionare una regina per volta e ogni volta la posiziono nelle caselle permesse. È una scelta possibile. Potrei impostare la ricorsione in un modo completamente diverso. Okay? Potrei dire sempre sulla stessa griglia, potrei chiedermi... In questa casella c'è una regina o no? Sì, no. E allora eh, avrò una, un passo ricorsivo che dice prendiamo le caselle una per una e per ciascuna casella chiediamoci se possiamo mettere una regina. Proviamo a metterla, proviamo a non metterla. Non metterla si può sempre metterla non è detto che si possa sempre allora avremo in questo caso una ricorsione fatta sulle caselle non sulle regine quindi la prima regina dico, la metto o non la metto quindi di fatto ce l'ho sì, no poi prendo la seconda casella e se nella prima casella no, quella in alto a sinistra l'ho messo ovviamente nella seconda casella non ci potrà stare quindi non ho scelte da fare semplicemente non la metto se nella prima casella non l'ho messa, invece potrò scegliere se metterlo o non metterlo nella seconda. Ogni riga della ricorsione, ogni livello della, della ricorsione corrisponderà a una casella della matrice. E ad ogni livello scelgo se quella casella occuparla o no. Ovviamente la posso occupare solo se rispetta le regole. alla fine è un, è un modo completamente diverso di esplorare lo stesso insieme di, di soluzioni quindi non è, è per farvi un esempio forse meno intuitivo questo ma non è detto non esiste un modo solo di approcciare il problema quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci appunto è come imposto il problema come de, decompongo il problema piazzo una regina e poi piazzo le altre oppure considero una casella poi considero le altre Scelta la strategia, a questo punto questa strategia ci dice che cos'è il livello, che cos'è una soluzione parziale. La soluzione parziale è la posizione dell'insieme di regine già posizionata. Il livello mi dice quante regine ho già messo e qual è la regina che devo ancora mettere nel caso primo. Qual è il caso terminale? Il caso terminale possono essere due. O non riesco più a mettere nessuna regina quindi è un caso terminale negativo. Oppure ho messo tutte le n regine e allora ho trovato una soluzione. Quindi in questo caso non è detto, no? come l'anagramma si può trovare sempre di una parola. In questo caso non è detto che si possa trovare sempre. Una volta che abbiamo chiarito, eh, ma questo magari appunto, conviene anche proprio scriverlo, sulle slide c'è una specie di schema no? Su che suggeriamo del tipo scrivi cos'è il livello, scrivi cos'è una soluzione parziale, scrivi cos'è una soluzione complessiva, finale, eccetera eccetera così lo capiamo facciamo il disegno delle strutture dati. il passo dopo è decidere come codificare questa soluzione cioè alla fine il fatto di dire metto la prima regina da qualche parte no, avrò bisogno di, di, di una matrice di una lista, qualcosa che si ricordi dove l'ho messa A prima vista potremmo dire, va bene, io ho bisogno di una matrice, cioè ho una, una matrice n per n o una lista di n quadro elementi, ciascuno dei quali vado a scegliere dove mettere la regina. E questo sarebbe vero in generale per un generico pezzo degli scacchi. Ma la regina ha un movimento facile da gestire. E di sicuro non potranno mai esserci due regine sulla stessa riga, Allora, e questa frase che sto per dire è la mia conoscenza di dominio, cioè so come funzionano gli scacchi, quindi ti posso dire che di sicuro la soluzione, se c'è, sarà fatta di n regine, una per ogni riga, dici, banale, però vale solo per il caso della regina. Allora Se io so che la soluzione dovrà essere fatta di una regina per ogni riga, nel mio ricercare la soluzione posso semplificarmi molto la vita, perché mi basterà avere un vettore di n elementi, una lista di n posizioni, in questo caso sono 4, in cui dico nella prima posizione dov'è la regina che deve stare sulla prima riga, che so? Riga 0, la, la seconda posizione è la regina che deve stare sulla seconda riga e dove la mettiamo? In questo caso abbiamo messo nella posizione 2, 0, 1, 2, no. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 e così via. Quindi io in questo caso posso rappresentare una configurazione delle regine semplicemente dicendo per ciascuna delle n righe in quale colonna si trova. Perché so che la soluzione, se esiste, deve per forza avere una regina per riga. Quindi questo mi semplifica anche l'approccio la, la, alla ricorsione, perché a questo punto io non devo più dirmi, chiedermi ok, la seconda regina dove la metto? La seconda regina la metto sulla seconda riga, devo solo capire in quale colonna. La terza regina dove la metto? La terza regina la metto sulla terza riga. Scelgo di costruirlo così quindi in pratica ad ogni livello non devo, solo, non devo più considerare n per n 16 caselle ma ad ogni livello considero solamente al massimo n caselle, 4 anche meno, può anche meno al massimo 4 tranne quelle che sono, già vie, sono vietate quindi rispetto all'approccio generale che abbiamo detto prima che se fosse un pezzo strano tipo il cavallo non è che posso sapere come sono messi la regina invece sì, o la torre anche, forse il pedone no. Allora sfrutto la frase che ho detto prima, la conoscenza del dominio, quindi so come funziona quel, questo problema e sapendo, conoscendo il problema, conoscendo gli le regole degli scacchi, riesco a semplificare il modo di risolverlo, ma di tanto. Nel senso che anziché avere una ricorsione con 16 livelli ce l'avrò con 4 livelli. E capite che è esponenzialmente più veloce. Quindi non è detto che ci si possa o convenga o ci si possa fermare la prima idea che ci viene in mente. La prima idea è posizioniamo delle cose sulla scacchiera, ok, prendiamo un pezzo per volta e cerchiamo di tutta la scacchiera. Ma se ci pensiamo un attimo di più, ci accorgiamo che questi pezzi avranno, la soluzione sarà fatta in un certo modo e quindi costruisco la ricerca delle soluzioni possibili, sfruttando questa informazione. E questo ci semplifica parecchio l'implementazione. Allora, passando all'implementazione, cosa abbiamo? abbiamo, alla fine noi dobbiamo, la nostra procedura ricorsiva ricordate, gli anagrammi doveva costruire una parola qua deve costruire una lista con questi con questi n elementi se ci riesce Ok? quindi andiamo nel nostro caso Eclipse e proviamo a creare un progetto un progetto Java semplice, per ora non andiamo a complicarci la vita con l'interfaccia grafica Regine ok, dentro il progetto Regine facciamo una classe allora, risolvi Regine Lo mettiamo in un package itpolito TDP così in cui andiamo a implementare questo algoritmo. Questo risolve regine avrà eh, dovrà offrire un metodo in cui ti do, che so, trova regine, ti do un, la dimensione n della scacchiera del lato e tu devi calcolarmi e restituirmi una configurazione. Adesso su cosa restituire ci pensiamo dopo, quindi per ora metto void. Però le trovo e magari le stampo, ecco, poi vediamo un attimo come restituire il valore di ritorno. Quindi a chi usa questo programma lui semplicemente deve passarmi n, la dimensione. Poi sta a me implementare l'algoritmo ma eh, l'algoritmo ha bisogno di una certa serie di informazioni per poter lavorare se il mio generico livello della ricorsione posiziona se sono a livello I e devo posizionare una regina nella riga I eh, dovrò avere questa variabile I livello chiamatela come volete, riga che si incrementa ma non è una variabile che viene passata dal chiamante questo per dirvi che normalmente quando uno implementa una funzione ricorsiva, la funzione ricorsiva è una funzione interna a cui passiamo tutti i parametri che ci servono perché essa possa lavorare. Poi dall'esterno questa funzione non è visibile, ma è visibile una funzione, diciamo pubblica, di interfaccia, che si preoccupa di preparare l'avvio della ricorsione. Perché la procedura ricorsiva, se sono a livello e dà per scontato che i livelli precedenti siano già stati sistemati e quelli futuri verranno sistemati da qualcun altro ma alla prima chiamata a livello 0 che cos'è stato sistemato? bisognerà preparare dei dati no? su cui posso lavorare quindi serve una funzione diciamo così, pubblica che poi prepara e avvia la ricorsione e poi c'è la ricorsione vera e propria che costruisce, per gradi, una soluzione parziale sperando di far diventare una soluzione totale quindi possiamo definire un'altra funzione, un altro metodo, questa volta privato cerca regine dove avviene la, la, la ricerca vera e propria alla quale devo dire, vabbè, sicuramente quanto è grossa la scacchiera, le serve Devo dire dove ho messo le regine finora, e cioè la soluzione parziale costruita finora. Che cos'è la soluzione parziale? Eh, è un pezzo di questa lista che c'è qua sotto, disegnata in blu. È una lista di interi. In questo caso la soluzione parziale è la, prima, la regina nella prima riga, prima colonna, 0, 0, 0 indice e 0 contenuto. Indice 1 vuol dire seconda riga, valore 2 significa terza colonna. Quindi la mia funzione deve ricevere le informazioni dove sono state messe le regine precedenti. Se usiamo questa codifica, questa strategia, sarà, questa soluzione parziale sarà una lista di interi. Parziale. Soluzione parziale. E poi, come minimo, devo conoscere in che riga deve piazzare la sua regina. Quindi, in questo caso, cosa fa questa funzione? Cerca di posizionare una regina alla riga riga, cioè il parametro che si chiama riga, compatibilmente con le regine già presenti nelle righe precedenti rappresentate da parziale. Importiamo l'ist così non si arrabbia, quindi immaginiamoci a metà ricorsione, davanti a noi qualcuno ha già posizionato un po' di regine e ci hanno detto tu adesso occupiti della terza riga, la terza riga, eh, la regina sulla terza riga dove la metto? Beh la posso mettere in una delle colonne da 0 a n-1 Quindi posso generare le soluzioni possibili per questa riga, quindi cerco la colonna da 0 a n, col è la colonna dove metterò la mia regina, quindi mi hanno detto di lavorare sulla riga 3 ok la riga 3 è colonna 0, colonna 1, colonna 2, colonna 3 ovviamente devo controllare se mettere la regina nella colonna col è compatibile con le regine precedenti if sta roba, cioè provo a metterla in colonna 0, andiamo a vedere la posso mettere? No, ok, vado alla colonna 1 la posso mettere? Sì, perché non viene mangiata da nessuna delle regine precedenti quelle future non le devo guardare se sì, allora cosa devo fare? aggiungi la regina alla, riga, alla colonna col nella soluzione parziale ok la posizione 1 può stare? benissimo, mettiamola poi attenzione siamo sempre dentro un forte, perché il fatto che io la metta la posizione 1 non vuol dire che non provi poi dopo a mettere nella posizione 2 anzi ci proverò di sicuro le provo tutte le provo una per volta quelle che sono compatibili e a questo punto posso fare la magia il passo ricorsivo quindi basterà che io a questo punto ho posizionato la regina in questa riga, metti le altre, metti le altre vuol dire cerca regine N parziale riga più 1. ovviamente questo è il pseudo codice, adesso dobbiamo implementarle queste cose, ma l'idea è questa genero le soluzioni, verifico se sono compatibili se sì, le aggiungo alla soluzione parziale e quindi questo parziale che viene passato alla procedura di livello successivo avrà una in più rispetto a quella che ho ricevuto io ovviamente, e infatti metto riga più 1 perché la riga attuale l'ho già riempita, lui deve riempire la riga successiva Okay. Uh, cominciamo a tradurre alcune di queste cose in codice. Aggiungi la regina alla colonna nella soluzione parziale, è banalissimo perché basta fare parziale.add di colonna. Quindi io ho ricevuto una soluzione parziale prima e seconda riga ho scoperto che nella terza riga magari posso mettere nella seconda colonna e allora aggiorno la soluzione parziale aggiungendo effettivamente un terzo elemento nella posizione cioè che, che contiene il valore della colonna in cui si deve trovare la regina e poi faccio ricorsione, a questo punto vediamo chiaramente che la procedura di livello successivo trovo una soluzione parziale che è una regina in più rispetto a quello che ho trovato io perché ce l'ho aggiunta. Se invece questo if fallisce, cioè non, questa colonna non è compatibile, non faccio nessuna chiamata ricorsiva, eh, passo oltre guardo la, colonna, la prossima colonna, è inutile che provi, non la metto in questa riga, provo a metterla in quella successiva, se non la, trovo, se non la posso mettere in questa casella passo, a, passo oltre. Hm? Per questo dicevamo il numero di chiamate ricorsive è al massimo 4 per livello. Questo ci risolve il caso generale, poi questa IF qua la dobbiamo implementare. Sarà una cosa un po' noiosa in cui dobbiamo andare a controllare gli indici di riga, gli indici di colonna, ma vabbè, lo facciamo. Questo codice qua mi gestisce il caso intermedio, generale, intermedio nella ricorsione. Adesso mi devo concentrare sul caso terminale e sul caso iniziale, perché se no codiamo avanti all'infinito allora qual è il caso terminale lo testo prima if quando è che posso dire che ho trovato una soluzione quando? ho 4 quando parziale è lunga n elementi adesso la lunghezza di parziale è, ri è anche riga no, riga in ogni momento è Uguale come intero alla lunghezza di parziale. Quindi posso scrivere i' riga uguale a n. Allora ho trovato una soluzione. Proviamo a stamparla. E poi, ovviamente, non devo più fare nulla. Non devo più fare nulla anche perché in realtà questo ciclo non, non dovrebbe più trovare nulla. No? Ma è, è inutile pensare di mettere qualche cosa in una riga già che non esiste più. Ho riempito tutte le righe. Quindi il caso terminale è facile. Se avevo quattro righe e mi dicono cerca di riempire la riga 4, la riga 4 è già la quinta. Quindi se mi chiedono riempi la quinta, vuol dire che 4 l'ho già riempita. Quindi ho vinto. Okay. E il caso iniziale? Il caso iniziale è quello in cui devo piazzare la regina a livello 0, allora la ricorsione deve essere avviata da qualcuno, lo avviamo qua il caso iniziale, in cui costruiamo una prima soluzione parziale, Che è un array vuoto inizialmente non ho piazzato nessuna regina Java. È questo. e potrò avviare la ricorsione cerca regine, passandogli la soluzione parziale vuota, n parziale 0, dicendo cioè, no, comincia dalla prima riga, ti do una soluzione parziale che non contiene nulla e tu comincia a posizionare una regina nella riga 0. quindi la preparazione della ricorsione per avviare il primo livello di solito si fa fuori dalla procedura ricorsiva perché devo preparare i dati su cui lavora e dentro la procedura ricorsiva avrò sia il caso generale che il caso terminale dimmi Io quando la, la procedura cerca regine la devo chiamare la prima volta, quando avevamo qua abbiamo detto la prima regina dove la metto? No? La metto nella posizione 0, poi 1, poi 2, poi 3. Allora devo chiamare la procedura ricorsiva dicendogli riga 0, cerca di mettere la regina nella riga 0. Chi è che fa questa chiamata con riga 0? Qualcun altro. No? la procedura ricorsiva può solo chiamare da, data una riga, quella successiva data una riga, quella successiva ancora e così via quindi all'avvio della ricorsione qualcun altro che non è la procedura ricorsiva stessa deve chiamarla la prima volta con i dati che rappresentano in questo caso il problema vuoto non ho ancora messo nessuna regina quindi la soluzione parziale contiene 0 elementi e la riga in cui posizionare la prossima regina che è anche la prima è la zega zero. ok? quindi questa procedura, questo metodo pubblico di solito fa due cose, prepara dei dati su cui la procedura ricorsiva lavorerà, in questo caso la, la lista di soluzioni parziali, e poi dà il via, lancia la ricorsione vera e propria e poi estrae i risultati dopo, hm? dopo che la ricorsione avrà finito. E niente, Adesso dobbiamo purtroppo metterci a implementare questa roba qua. e questa roba qua non è altro che allora non è... eh, implementiamoci una funzioncina di supporto la roba sporca la facciamo nelle funzioni esterne, nei metodi esterni eh. private boolean ehm... compatibile regina compatibile Cosa ha bisogno in questa funzione? Di sapere qual è la soluzione parziale, ovviamente, qual è la riga in cui voglio piazzare quella regina e la colonna in cui voglio piazzarla. Cioè sto mettendo qua dice, senti, da date queste regine che ho già messo, se ne metto una in questa riga e in questa colonna va bene? E eh, lui controlla. Va bene o non va bene a seconda che eh, venga mangiato da una delle regine precedenti oppure no. Quindi devo andare a confrontare con tutte le regine precedenti. Quindi posso inizializzare eh, regina compatibile, true se è compatibile. Quindi immaginiamo che sia compatibile poi se troviamo una che la mangia la facciamo diventare non compatibile iteriamo sulle regine for int eh, riga regina uguale 0 riga regina minore di parziale punto size riga regina più più colonna regina uguale parziale punto get riga regina cosa sto facendo qua? sto iterando sulle regine che, so, che ho già messo quindi prendo i vari indici di riga corrispondenti agli indici della lista parziale ce n'è uno, ce ne sono due, ce ne sono tre, dipende da quanto è lunga la soluzione parziale e quindi avrò la riga della regina che vedo se, che, di cui vedo controllare se mi mangia che è l'indice della lista e la colonna è il valore contenuto nella lista e quindi mi mangia se ad esempio la riga della regina è la stessa mia quindi if riga regina è uguale a riga mia della regina che sto per mettere, allora non è compatibile, se la colonna sono la stessa, se, cioè, se trovo una regina che è già nella stessa colonna in cui sto cercando di mettere la mia, allora no, E quindi con questo ciclo for vado a controllare no, tutte le combinazioni. Se ne trovo almeno una che mangia, dico no, non è compatibile. Altrimenti dirò true, oh, vabbè allora no, non mi serve questa variabile. Lo pensavo di fare in un modo, è venuto più semplice così. Adesso questa ovviamente non, non è la mossa della regina, ma sono le mossa della torre. Perché ho guardato. Se è sulla stessa riga o sulla stessa colonna, non ho ancora guardato i diagonali, però possiamo cominciare a provare, no? Vuol dire che faremo il problema delle N torri anziché delle N regine, poi lo andiamo a modificare. Allora, tutta sta roba qua, questa IF che diventa a questo punto il commento di questa funzione, IF regina compatibile... parziale, soluzione parziale, la riga che mi è stata passata su cui devo lavorare per il mio livello di ricorsione, la colonna che sto esplorando tra le soluzioni che sto, potenziali soluzioni che sto generando, mi dirà se lo è o no. la regina che voglio mettere in questa riga e in questa colonna, è compatibile con le regine che sono già state messe? Questa è la domanda che stiamo facendo. <coughs> A questo punto, <coughs> al di là delle diagonali che raggiungiamo tra un attimo, bisogna un bisogna ragionarci sugli indici, ma è facile, manca solo il main per poterlo provare. Mm? Magari facciamo una classe di test, test regine, che in realtà sono torri per adesso, vabbè. Ah, public static, ho dimenticato di farlo generare Eclipse, void main. Ok, allora avrò una. Risolvi regine R uguale new, risolvi regine e poi proverò a fare R punto trova regine. Ne so di 4 che sono le torri. Cos'è che non mi piace? Non ho salvato questo. Ok, non avevo salvato l'altro. Adesso questo, se proviamo a eseguirlo, ve lo anticipo già, non funziona. O meglio, mi ha trovato una soluzione. Cos'è questa soluzione? Sono le quattro torri messe in diagonale. 0-0, 1-1, 2 3 però mi aspettavo molte altre soluzioni. C'è qualcosa che non va? Sì, c'è qualcosa che non va. Qui, io quando sono a livello 2 aggiungerò la regina a livello 3. Poi quando considero un'altra regina, sempre di livello 3, non la devo ancora aggiungere perché sennò la mia lista parziale diventa di quattro elementi quindi io devo provare a mettere una regina lì la metto, provo a vedere cosa succede e poi la tolgo manca quello che sulle slide si chiama backtracking cioè io faccio un passo avanti vedo le conseguenze di fare questo passo avanti cioè faccio la chiamata ricorsiva e poi devo rifare un passo indietro per rimettere tutto come era prima perché devo provare a fare un altro passo avanti in un'altra direzione quindi il passo avanti di prima deve essere smontato questo lo posso fare in due modi o gli passo una copia di parziale faccio una copia della lista, aggiungo l'elemento ogni volta è una copia è diversa ma la parziale vera non la tocco mai Oppure, semplicemente quello che ho messo lo tolgo subito dopo, che spesso è più efficiente, e quindi vuol dire semplicemente togliamo l'ultimo elemento. Ho fatto un altro, ho aggiunto in fondo, tolgo l'ultimo elemento. Remove parziale.size meno 1. Provo a metterlo, vedo le conseguenze, lo tolgo. Al prossimo giro del ciclo for proverò a metterne un altro, vedrò le conseguenze dell'altro e toglierò l'altro e così via. Allora, noi non sappiamo, quando scendiamo qua, noi non sappiamo se la colonna che abbiamo aggiunto è corretta o no. Lo saprà solo il caso terminale quindi nel caso intermedio io devo comunque provare tutte le cose e poi come dicevamo vedo le conseguenze ma non so se queste conseguenze sono positive o negative se si troverà o no non lo so non mi interessa il mio lavoro qual è? posiziona quella riga e poi delega il resto quello che dici tu eh, ma poi le soluzioni dove le metto per non dimenticarle perché le trovo e le dimentico me ne devo preoccupare qua dentro adesso le stampa adesso poi invece vedremo di salvarle hm? Quindi per ora proviamo a vedere con questa modifica, effettivamente, il problema delle quattro torri ha tante combinazioni possibili. Ogni procedura quando aggiunge una, una, una, una torre non sa se andrà bene o no. Può darsi che a livello successivo questo ciclofor non trovi nessuna possibilità e allora torno indietro oppure trovi qualche possibilità di andare avanti se va avanti avanti avanti fino in fondo le vedo e me le stampa adesso mettiamo le regine, dai allora, queste sono sulla riga, mangia sulla riga, mangia sulla colonna mangia su una diagonale cosa vuol dire che sono sulla stessa diagonale? che riga meno colonna è una costante Quindi riga della regina che mangia, meno colonna della regina che mangia è uguale a riga meno colonna mia. Così vuol dire che sono sulla stessa diagonale principale. Riga uguale colonna è la diagonale esatta. Riga meno colonna uguale 1 è la diagonale sopra. Riga meno colonna uguale 2 è la diagonale sopra ancora. Riga meno colonna uguale meno 1 è la diagonale sottostante a quella centrale e così via. Quindi tutte queste rette parallele, queste diagonali parallele, hanno tutte la caratteristica che la riga meno colonna è uguale a una costante, per tutte le caselle di quella diagonale lì. E le altre diagonali ovviamente avranno riga più colonna uguale a costante. Riga R più colonna R uguale a riga più colonna. Return force. Ecco, non, non ho citato prima, ovviamente questa cosa qua viene fatta per tutte le righe in cui ci sono già regine, quindi più vado avanti più sarà difficile. No? Al primo rigo, alla prima iterazione, quando parziale è vuoto, questo for non viene manco eseguito. Man mano che vado avanti, questo fuori viene eseguito un numero maggiore di volte e quindi è sempre maggiore la probabilità di trovare un falso, come giusto che sia. Allora se faccio run, mi ha dato queste due soluzioni, 1-3-0-2, 2-0-3-1. Proviamo a disegnarle da vedere se ha tirato fuori una cosa decente. Allora, le soluzioni sono 1, 3, 0, 2, vuol dire <coughs> provo usare i quadretti, è un'innovazione per me. Eh, riga 0, colonna 1, qui. Riga 1, colonna 3, qui Riga 3 colonna 0, riga, scusate, riga sì, riga 2 colonna 0, riga 3 colonna 2, 0, 1, 2. Mm? Queste quattro regine non si mangiano. L'altra soluzione, secondo me, è 2, 0, 3, 1, è simmetrica. 20 0, 3, 1, riga 0, colonna 2, riga 1, colonna 0, riga 2, colonna 3, 0, 1, 2, 3, l'ultima, riga 3, colonna 1, simmetrica mm. rispetto all'asse verticale o all'asse orizzontale come volete. Allora gasiamoci, 5, 5 ne mette già un certo numero, non lo disegno eh, e 8, la sacchiera vera? Eh, le trova molte di queste sono soluzioni che si ottengono per simmetria l'una dall'altra ma altre invece saranno proprio configurazioni oggettivamente diverse allora se io vado a rileggere il codice che abbiamo scritto non trovo dove, dove risolvo veramente il problema no? ci cioè sono veramente poche righe Chiaramente arrivano, come dicevamo prima, dalla conoscenza nostra del dominio del problema, dalle regole degli scacchi, della regina, arrivano da una scelta di decomposizione del problema fatta in un certo modo. E poi la conoscenza della specifica del problema arriva sia nella scelta di fare la soluzione parziale semplicemente con il numero di colonna, che come dicevamo prima non vale per tutti i pezzi, solo per la torre e la regina e poi le regole vere sono qua dentro il resto dello schema cioè, è sempre uguale Do, chiaramente cambiando le strutture dati opportune ok? prego Allora sì. Quando tu scendi qua con la procedura ricorsiva sei in una sequenza di chiamate che hanno fatto add, ricorsione, add ricorsione, add ricorsione. Quindi scendendo fai solo add, quando arrivi al fondo trovi la soluzione, la salvi, la stampi, fai qualcosa, quando torni indietro fai le remove. Ok? Quindi tornando indietro svuotiamo la, la lista per poter poi scendere da un'altra parte aggiungendone delle altre quindi la, la soluzione parziale cresce scendendo nella ricorsione e invece si riduce risalendo nella ricorsione, infatti il remove viene fatto dopo la ricorsione, dopo che ho provato tutte le combinazioni, avendo aggiunto quella, backtracking, sì. cioè ritornare sui propri passi in italiano. Sì? Scusami? Sì? Allora, quelli anagrammi ricostruiva la soluzione salendo, ok? Qua invece la soluzione se la trova fatta in fondo, in realtà salendo la perde. Ok? Quindi se io nel, nel main stampassi questo, cioè nel main, nella foto regine, infatti qua adesso dobbiamo pensarci come far tirare fuori questa soluzione uh, parziale, quindi faccio tutta la ricorsione e stampo il parziale. Ecco, Se eseguo questo, magari lo faccio con 4, non con 8. Trovo la prima che esce. No, trovo vuoto. Non trovo la prima che esce. Perché eh, quando risalgo dalla ricorsione, le tolgo gli elementi che ho messo dentro. Questa lista parziale è una sola, e è, lavora a fisarmonica. Si allunga mentre scendo e si accorcia mentre risalgo quando ritorno alla ricorsione, ritorno dopo che la procedura di livello 1 ha fatto il suo remove, il suo backtracking. Quindi per non perderselo, io devo salvarlo da qualche parte. Allora posso farmi magari una lista, visto che le soluzioni sono molte, posso farmi una lista di soluzioni in cui io vado a mettere dentro. Quindi potrò non solamente avere questa parziale che è uno strumento di lavoro per la ricorsione ma poi alla fine non ha nessun risultato utile posso farmi un'altra struttura dati che è una lista di liste di interi soluzioni new array list di liste di integer Cioè ogni soluzione è una lista di interi visto che voglio salvare tante soluzioni devo fare una lista di questi e queste soluzioni che sono soluzioni finali io lo creo qua in trova regine ma lo devo aggiornare dentro il caro terminale e quindi dovrò passare alla procedura ricorsiva anche queste soluzioni list di list Integer soluzioni, in modo che questo anziché stampare qualcosa me lo vado ad aggiungere. Soluzioni.add parziale, e ovviamente, soluzioni devo passare giù quando faccio la chiamata ricorsiva. Quindi la procedura di avvio cosa fa? Si prepara un contenitore nel quale la procedura ricorsiva andrà a mettere le soluzioni man mano che le trova. Alla fine della ricorsione si trova in questo contenitore tutte le soluzioni che sono state trovate e via via aggiunte a questo contenitore di soluzioni. Eh, ovviamente devo passarlo anche qua. e quindi qua posso stampare non parziale, che sappiamo che è vuoto, ma soluzioni cosa che non gli piace, qua che è rosso ah. allora stranamente fa una cosa così cioè qui siamo sulla scacchiera da 4 quindi ci ha messo due soluzioni ma entrambe sono vuote ma no aspetta quando noi abbiamo messo la print dove era il caso terminale quando c'era la print l'abbiamo vista con i nostri occhi perché quando fai la invece aggiunge una cosa vuota no attenzione alla trappola questa add qui aggiunge un riferimento, una reference alla lista parziale che è sempre lei e che man mano che torno indietro lo smonto quindi se io voglio salvarmi qualche cosa devo farmi una copia, una fotografia istantanea di cosa contiene parziale in quel momento altrimenti mi sto salvando una reference a quella lista che poi eh, quando tornerò al chiamante sarà vuota quindi questa lista grande contiene tante reference alla stessa lista parziale quindi ricordiamoci di fare una copia, new list integer, copiando i valori che sono dentro parziale, no, array list. Eh, così mi piace di più. Quindi noi per maggiore efficienza usiamo questa lista parziale e la modifichiamo, non ne facciamo mai delle copie per scendere giù rapidamente quindi ci serve fare backtracking per ripristinarla poi però quando dobbiamo salvare il valore, lì a quel momento dobbiamo fare una copia perché ci sono tante copie distinte dei valori che hanno parziale nei vari momenti in cui ho raggiunto il carro terminale Quindi questo qua potrebbe essere, anziché fare chiaramente, ritornare un void, posso ritornare queste soluzioni qua. Non faccio la stampa qua, ovviamente le print dentro le classi ritorna soluzioni e la stampa la metto nel main volendo. List, di integer e possiamo mettere allora java.util Java insomma <coughs> uh, System.out Print line soluzioni punto size. non le stampiamo tutte, vediamo solo quante sono. Quindi con una scacchiera 7x7 ci sono 40 soluzioni, con una scacchiera 8x8 ci sono 92 soluzioni con una scacchiera 10x10. comincia a crescere questo numero soluzioni appunto non tutte sono tutte diverse tra di loro ma alcune si potrebbero anche ricavare per simmetria quindi il fatto che ci sono alcune soluzioni che si possono ricavare per simmetria potrebbe suggerirci un'ottimizzazione ad esempio io al primo livello è inutile che provi a posizionare la regina in tutte le posizioni solamente nella prima metà della prima riga perché tanto so che per simmetria potrei trovare anche l'altra, però è inutile in questo momento andarci a, a complicare la vita. Dimmi. Sì. sì, certo, la soluzione è fatta in modo che le regine siano una per riga e una per colonna, ma non basta come condizione ovviamente perché ce ne deve essere anche una per diagonale possono essere al massimo una per diagonale non è detto che tutte le diagonali ne abbiano una eh no, però devi fare una scelta o lo, o lo affronti per righe o lo affronti per colonne il problema il fatto che le regine siano una per colonna lo fai qui provi tutte le colonne e qua dentro vai a escludere le colonne in cui c'era già una regina Volendo uno potrebbe dire, faccio un set, una sottrazione di, di insiemi per, però, cioè posso, qui sto provando tutte le n colonne, potrei prima spendere un po' di tempo a trovare le colonne che non sono state usate, quindi mi, porto, mi faccio un'altra lista, mi porto dietro, parziale colonne, le aggiungo e quindi vado a controllare se questa colonna è o non, cioè vado solamente a iterare sulle colonne che non, che non ho scelto prima. Posso, a questo punto posso evitare di chiamare la funzione regina compatibile un certo numero di volte però sono ottimizzazioni che deve valere la pena di fare ecco. l'idea generale è che la non dobbiamo cercare di essere troppo intelligenti no? perché rischiamo poi di perderci delle soluzioni è meglio lasciare fare la ricorsione fino a quando ovviamente sia possibile perché se io provo probabilmente con la cosa da 20% è facile che non me, lo, non me lo risolva in un tempo ragionevole è inutile che aspettate eh? andiamo tutti in pensione e oltre probabilmente perché il numero di chiamate che deve fare è dell'ordine del 20 fattoriale no? al primo livello sono 20 chiamate al secondo un po' di meno non sono 19 ma sono un po' di meno perché ci sono anche diagonali al terzo però l'ordine di grandezza è quello e sarebbe interessante provare a fare qualche esperimento in cui uno gradualmente con cautela aumenta questo numero e vede quanto tempo ci mette provate a fare un grafico no? del tempo mettete un, uh, un timer all'inizio e alla fine della ricorsione mettete questo dentro un ciclo for che aumenta il valore di n e ogni volta vediamo quanto tempo ci mette con n uguale 0, 1, 2, 3, 4, 8 abbiamo visto che è praticamente istantaneo e poi ci accorgiamo che c'è un muro perché gli esponenziali o i fattoriali sono fatti così all'inizio la risposta è istantanea poi in un attimo passa da istantanea a 5 secondi, 2 ore, 200 anni Adesso eh, e quindi a un certo punto eh, il pro, si può, saremo in grado di risolvere problemi solo di una certa dimensione, come la ricorsione, per risolvere problemi più grandi eh, bisognerà, bisognerà usare tecniche diverse ammesso di riuscire, ci sono dei problemi che non si sanno ancora risolvere, nel senso che le righe di codice per risolvere sono qui, però mancano i, i secoli di calcolo per poterla calcolare. No? La, la ricorsione non è il metodo, normalmente la ricorsione non è il metodo più efficiente, è il metodo più veloce dal punto di vista del codice, perché veramente con quattro righe riesco a impostare una, un metodo di soluzione a un problema anche complicato. Poi, se io invece studiassi quel problema dal punto di vista teorico, dal punto di vista matematico, è probabile che troverai, troverei delle scorciatoie, delle semplificazioni. Che fanno sì che magari quel problema si può risolvere in modo, eh, diciamo così, deterministico oppure in modo, modo più semplice. Non tutti i problemi si lasciano trattare, ci sono alcuni problemi, che, la cui unica soluzione è cosiddetta brutta forza. Cioè, le provo tutte le soluzioni, perché nessuno è riuscito mai a trovare una semplificazione che mi portasse a una complessità gestibile anche al crescere della, della dimensione del problema. Questo è il mondo che ci tocca vivere. <ride> um, ok volevo um, ancora commentare una, una cosa qui abbiamo una tattica che calcola tutte le soluzioni ok e se mi interessasse solo la prima? Cioè ci sono dei casi in cui mi interessa sapere se c'è una soluzione o magari la prima che trovo va bene. Però la, la macchina della ricorsione, una volta che l'ho avviata, lei arriva fino in fondo. Allora, proviamo a fare una variante di questa classe. Test Regine 2 mi piace. Non Test Regine, l'altra, scusa. Risolvi Regine 2 dove ci poniamo l'obiettivo di restituire non tutte le soluzioni, ma la prima che trova, se la trova. Allora, come facciamo? L'impostazione ovviamente è la stessa, la ricorsione è la stessa, devo però gestire in modo diverso il valore di ritorno. Quindi questa cosa qua non sarà una lista di liste, ma semplicemente una lista. Le soluzioni non saranno una lista di lista ma è una soluzione sola, in cui ci andrò a copiare ovviamente il valore di parziale quando raggiungo il fondo. E ovviamente devo lavorare nella ricorsione, allora qui non è più lista di liste, soluzioni ma è lista semplice, soluzione, allora io qua so che la parziale attuale è buona, ok? E quindi la posso salvare dentro soluzione, non mi faccio più fregare, new array list integer parziale. Ok che questo è sbagliato. Però un po' ho copiato quello di prima, no? La soluzione mi è stata passata la, la lista in cui metto la soluzione quando trovo una soluzione parziale che è arrivata fino in fondo me la salvo e così la funzione chiamante, la funzione principale si trova lì la soluzione dico che è sbagliato perché in realtà così facendo non sto modificando questa variabile sto assegnando un nuovo valore a questa variabile locale Sto perdendo la reference. Perché riassegno una nuova reference a questa variabile locale e quella vecchia se n'è andata. Cioè così facendo non sto mettendo dentro soluzione una copia di parziale. Sto facendo una copia di parziale, salvo la reference a questa copia di parziale in questa variabile soluzione, che è una variabile locale di questa funzione cerca regine. ma non sono mai andato a modificare la lista la cui reference mi era stata passata come parametro. Anzi, la reference che mi è stata passata come parametro l'ho persa, perché ho riassegnato il nuovo valore. Allora, cosa devo fare? Add all. Cioè, non devo creare una nuova lista, devo aggiungere alla lista esistente gli elementi. Devo modificare la lista esistente e non crearne una nuova. In questo caso non serve neanche fare la new, perché lui copia gli elementi, aggiunge i singoli elementi dal parziale, poi ha copiato gli elementi alla lista parziale e poi può andare per conto suo. Purtroppo, quando qua siamo. N livelli di chiamata di funzione sotto eh, il fatto di distinguere cos'è una reference e cos'è un, una collection brucia no? gli esercizietti che abbiamo fatto all'inizio del corso sembravano stupidi ma in realtà saltano fuori qua questi problemi però si gestiscono no? ci stupiremo la prima volta che non funziona ma poi capiremo perché quindi la prima <coughs> la prima parte l'ho fatta nel senso che posso che so, copia, modifichiamo questo e chiamiamo Giole Vergine 2 a questo punto stampiamo la, la prima soluzione che trova eh, cosa c'hai che non ti piace? Risolvi Regine 2, o qualcosa che non ti piace, qua, l'opzione vabbè qui ho fatto, fatto Trova Regine con 6, in realtà mi ha messo, non 6, me ne ha messe tante, ha fatto l'aggiunta, ma di tutte quelle che ha trovato metà del lavoro l'ho fatto, cioè sono riuscito a fotografare a e fotografare, a salvare la soluzione che ho trovato, poi l'altra metà del lavoro che devo ancora fare è uscire dalla ricorsione, una volta che l'ho trovato non voglio che lui vada avanti a cercarne altre, e come faccio a interrompere? Il return esce dall'ultimo, ma io voglio uscire da tutti, return da, da, da 100 funzioni. come faccio a fare ritorno a 100 funzioni? Eh, devo essenzialmente avere un valore di ritorno boolean che se diventa vero vuol dire abbiamo finito, interrompi ho trovato quindi faccio il ritorno true e quando faccio il ciclo for se se mi dice che ha trovato qualche cosa, anch'io esco. Altrimenti, se non ho trovato nulla, alla fine ritorno falso. Quindi, la mia ricostruzione normalmente ritorna sempre falso: va giù, sale su, va giù, sale su. Quando trovo qualche cosa, il caso terminale ritorna vero, livello n, ritorna vero, torna indietro a livello n-1, quindi cerca il virginia di livello n, torna indietro, salmo a livello n-1, no. lui mi ha detto vero, l'ho trovato, quindi io che sono a livello n-1 smetto di cercare, smetto di andare avanti col ciclo for, perché una, mi basta una soluzione e uno mi ha detto che l'ha trovata, e quindi ritorno anch'io, n-1, n-2 fa lo stesso ragionamento l'n-2 dice ah ma l'n-1 mi hanno detto che ha trovato la soluzione quindi smetto di cercare e torna indietro su, su su su fino al chiamante principale quindi interrompo esplicitamente le iterazioni e le chiamate ricorsive quando quel flag lì diventa vero a livello più basso propago questa verità sempre verso l'alto e ogni Ogni livello chiaramente si interrompe e smette di cercare, e in questo caso mi trova una soluzione, si è fermato alla prima, quindi abbiamo toccato tre casi, una volta che trovo la soluzione ci faccio qualcosa subito, la print, una volta che trovo la soluzione la metto in un insieme di soluzioni e poi dopo ci penserà qualcun altro, la lista di liste, una volta che ho trovato una soluzione la salvo e poi interrompo perché mi basta la prima. Ovviamente dipende dai casi, sono tutte piccole varianti sul tema. Ogni procedura ricorsiva, abbiamo visto, che comincia ad avere un certo numero di parametri parziale, riga, soluzione eccetera che l'aiutano a fare il suo lavoro e questi parametri sono tutti preparati dalla funzione di partenza quindi non abbiamo mai variabili globali che vengono condivise o altro ok? allora per oggi direi che possiamo terminare andiamo a curarci il mal di testa di questo esercizio